Ciao a tutti. Allora, in questo video parlerò di eh, de, degli shapefile, dei limiti amministrativi dell'Italia, messi a disposizione dall'Istat. Vedremo come scaricarli e farò vedere come realizzare un database Special light, eh, appunto utilizzando questi, questi shapefile. Allora,. Mh, questa è la pagina ISTAT da cui fare il download dei confini, vedete qua, confini delle unità amministrative ai fini statistici al 1 gennaio del 2018. In basso alla pagina, vedete qua, qua ci sono tutti gli anni, dal 91 fino al 2018. Vi sono due versioni, la versione generalizzata, quindi meno dettagli, quindi è più leggera e la versione non generalizzata, che è più dettagliato, ma di conseguenza è molto più pesante. Bene, noi li schericheremo entrambi. Ehm, il sistema di riferimento, come vedete, è VGS84UTM32N. Allora, clicchiamo su Zip, e eh, io lo scarico sul desktop. Anche questo qua sul desktop, vedete già il download di quello non generalizzato. Siamo già a 61 megabyte di peso. Va bene, fatto questo, chiudiamo. Bene, sono queste due cartelle qua. Le unzippiamo, vedete qua. Vi è la G. Vedete qua, G sta per generalizzato, di questo possiamo togliere. E la seconda, ecco qua. E qua abbiamo entrambi, quella generalizzata e quella non generalizzata. Abbiamo quella generalizzata, abbiamo quattro cartelle, qua ci sono i comuni, ecco qua lo ship file dei comuni. Eh, le province, le regioni e poi quest'altro non ci interessa allora, vediamo come creare un database Spatialite allora, abbiamo, come sapete è possibile scaricare Spatialite, è un semplice eseguibile non occorre installare nulla quindi basta cliccare due volte sull'eseguibile ecco qua parte questo non è un errore, mi sta dicendo che la GUI non è per adesso agganciata a nessun database, vedete è vuoto. E quindi andiamo su file e creiamo un database vuoto. Lo creiamo sul desktop e io solitamente lo chiamo Geoistat 2018. Ok, salvo eccolo qua, è stato creato ma è vuoto bene, ora importiamo qua dentro tutti gli file. naturalmente lo faremo uno a uno perché dobbiamo fare alcune modifiche che vi farò vedere man mano e allora andiamo su questo allo add file, oppure dal menu sempre qua, allo add file. ecco qua, andiamo sui limiti iniziamo da quello dei limiti non generalizzato. quindi iniziamo dal comune, ecco qua, selezioniamo lo ship file, apri, e compare questa schermata. Qua dobbiamo un attimo configurare, innanzitutto cambiamo il nome, perché il nome, come vedete qua, non, non è scritto molto bene, e quindi lo chiamiamo comuni, anzi, minuscolo, comuni, la geometria, la buona geometria, a me non piace, si chiama Geometry. geom, ok, Sistema di riferimento è 32632. 32. va bene, la codifica va bene, e la, U... la lasciamo per com'è, ma dovrebbe essere la UTF8, eh, questo qua, poi la geometria. La geometria eh, tutto quello che riguarda la geometria lo lasciamo per com'è, tranne l'ultimo, nel senso che eh, facciamo creare eh, gli indici spaziali, Li mettiamo lo spunto qua. Poi per il resto lasciamo tutto per com'è e facciamo ok. Naturalmente questo qua è lo cipfi, file quello più pesante di tutto, quindi ci metterà un po' di qualche secondo. Ecco qua, 7960 righe, ok, ed eccolo qua, è ecco il comune. Come vedete qua ha creato tutti gli indici, eccetera, eccetera. Bene, una cosa che a me non piace perché è sinonimo di ridondanza è lo shapefile lunghezza e shapefile area. Cioè già sono dei dati che sono presenti nella geometria. Tasto destro, mappa, Facciamo vedere la mappa, ecco qua. Questa è la geometria, quindi sono già dei dati presenti, quindi è una ridondanza questo, io questo li tolgo sempre. Ecco qua, altra cosa da fare, sempre grazie a Spatial Light, si può fare molto rapidamente, è un controllo sulla geometria. Quindi selezionate geometria, tasto destro, vedete qua, ripara poligoni. Quindi cliccate qua e lui un attimo va a fare l'analisi dei poligoni. Se ci sono dei poligoni con geometria sballata, errata, lui la corregge. Vediamo cosa viene fuori. infatti se voi vi scaricate lo shapefile di Istat eh, lo caricate in QGIS e fate una semplice per esempio estraete eh, i centroidi del per esempio dello strato delle regioni, provate a farlo senza fare una correzione delle geometrie, estraete i, i, vert, i, i centroidi e eh, QGIS non lo fa perché vi sono alcune geometrie errate. Ecco qua, qua ho trovato 10 geometrie e le ha corrette. Ok, benissimo. Anzi, vi faccio proprio vedere questa cosa. Ho caricato i comuni. Bene, ora avvio QGIS, che già l'ho avviato. Ora io carico, vi faccio vedere anche questa cosa, carico lo shapefile che ho appena inserito in special light, vettore, Dico da te, i comuni, e questo qua, i comuni, ed è questo qua. Apri. Aggiungi. Close. Ecco, se io di questo qua faccio semplicemente i centroidi, ecco qua, centroidi, eh, anzi aspetta, prima di questo devo andare a vedere se ho modificato io uh, le <coughs> perché è possibile dire a QG se trovi geometrie errate evitale, saltale allora, e vedete qua filtro elementi non valido ignori elementi con geometria non valida questa qua la cambio un attimino non filtrare, ferma l'esecuzione quando la geometria non è valida, metto questa, ok. Allora, stavamo facendo qua centroidi. Centroidi dei comuni. Run. Ecco qua vedete qua, dice, elemento 1976 ha una geometria non valida, in realtà non è che ce n'è una sola, però QGIS si blocca la prima che trova, in realtà ce ne sono 10, e infatti non fa nulla. Ora vi faccio vedere che io invece carico il, il database che, appena, che sto appena facendo, nuova connessione, eh, desktop, questa qua, apri. Geo comuni. Ed ecco qua. Questo lo carico. Lo allora, spengo questo. Questo è comuni. Ripeto, centroid Gendroid. comuni, questo qua, avvio, e faccio vedere che questa volta va in porto, perché ho fatto la correzione della geometria. Vedete, abbiamo superato già abbondantemente la... <coughs> ecco qua ha fatto tutti, ha tirato fuori tutti i centroidi va bene questo è per farvi capire le no, le no, una delle enormi potenzialità di, di creare di usare Spatialite light gui quindi abbiamo fatto i comuni ora prendiamo le province province allora in questo caso qua scriviamo Province geom, a me piace scrivere geom, sistema di riferimento 32, 6, 32, crea eh, l'indice spaziale e ok, questo ci sarà in pochissimo, vedete 107 elementi. Stesso discorso qua su province, vado a togliere questi due perché non mi interessano il mio obiettivo è di avere tutto bello pulito e leggero ok e... Ora qua su geometria, anche qua vediamo se ci sono delle geometrie errate. Ripara. Quattro geometrie addirittura ce n'erano questa volta. Va bene, quest'altra quest'altro è fatto. Aggiungiamo l'ultima che sono le eh, regioni solito discorso qua lo chiamo regioni qua lo chiamo geom sistema 32 632 e aggiungiamo uh, l'indice spaziale ok ecco qua qua solito discorso questo lo tolgo regioni questo lo tolgo Okay. ok andiamo a vedere se ci sono errori di geometria ripara poligono 2 riparati ok e abbiamo fatto questo questo coso ora naturalmente io poi in questa fase eh, accelererò il video Ora io qua inserisco gli altri comuni, province, regioni, però questa volta generalizzato, quindi giungerò gi una G finale. Allora, qua annullo. Dopo aver fatto tutto, dopo aver importato, vado su file e faccio ottimizza, l'ottimizzazione. Vedete, qua posso ottimizzare e recuperare il 22% di spazio, sì. Ottimizza il tutto. Ecco qua. eventualmente facciamo un aggiorno alle statistiche ed ecco qua e il tutto è fatto ora se ritorniamo su QGIS vedete qua aggiorna eh, abbiamo tutti qua le statistiche addirittura mi ha messo qua ecco qua sono tutte le statistiche ma queste cose a noi non ci interessa a noi interessa tutte queste cose qua per esempio province vedete c'è subito questo qua spero che vi sia utile e se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi se volete perché più siamo e meglio è